Buon salve a tutti Oggi siamo tornati con una reaction Come sempre ovviamente perché ormai questo canale Si sta basando, si sta come posso dire Specializzando sulle reaction Ma quest'oggi andremo a vedere I top doppiaggi dei cartoni animati Ovvero Dingo pictures perché è la top sui doppiaggi doppiaggi italiani Perfetti eh? perfetti si fa per dire eh? perché questo perché l'altro giorno ho scoperto su youtube e anche su altri social dei doppiaggi di videogames fatti Perfettissimi e mi è tornato in mente questa casa di produzione Di cartoni animati ho detto ma invece di fare la solita reaction che sicuramente l'avranno fatto in mille però se volete posso anche Farlo se volete che io lo faccia sfondate quel mi piace, mi raccomando, fatelo arrivare il più alto possibile, così vi porterò anche i top doppiaggi italiani dei videogiochi. E quindi ho deciso di reagire a questa compilation. Anzi, alcuni li ho già visti in live sul canale Viola, credo un annetto fa. Quindi, comunque, alcune cose già le so. Tipo il primo, che sicuramente sarà il classico, sicuro 100. 100 Prima di iniziare, io vi ricordo di lasciare un like, di iscriversi al canale e di seguirmi su tutti i social. Importantissimo, eh, perché lì. Pubblico tante cose belle Detto questo iniziamo col must E sicuramente saranno loro i dinosauri Che ormai sono diventati meme nazionale Non a caso Mamma e papà hanno un uovo, vedè? Non ce ne fanno più niente di te i... Come puoi dire una cosa simile? Che ricordi? Vale, Oddio, no, io mi pare che ho visto... Non mi ricordo se ho visto proprio questo o il primo. E questo doppiaggio è fatto veramente col culo. Sembra veramente gente presa per strada. O gente che ne so che a stento sapeva l'italiano. Faccia stupidaggine, riportalo subito qui. È facile a dirsi, ma io non sono più tanto giovane. <coughs> Volo subito. Corri da tua madre. Volo! Lui dovrebbe essere un anziano, c'è cioè una voce da donna, palesemente. Che è il fratello del tuo. del suo defunto marito. Del tuo, del suo, del nostro, vabbè, mettiamo tutto. Non vuole andarlo a trovare. C'è un piccolo stupido topo che da questa mattina ci sta facendo dispetti. Lo prenderesti per noi? Caccia Ma che cazzo è del topoa? Ma come cancelletto? Ma che co? Che tu stai a dir? Certo, dov'è? C'è del tutto al certo, dov'è? C'è del tutto al certo, dov'è? Ah, non parla nemmeno. Girl, oh, <ride> Yup, Manch, venite qui! Guarda che sei stato tu a buttarlo in acqua, e perciò sarai tu quello che dovrà ripescarlo. Ho un'idea, proviamo a tirare a su. So Oddio, i disegni erano anche bellissimi, guarda, per l'epoca. <ride> Ma che cazzo è? Ah, sei così buffa! Ah, non avresti dovuto saltare nell'acqua per lavare... Il... È cringissima sta cosa! Ah. Piccoli bug di rendering, giustamente, vabbè. Non riesco ad immaginarlo, il popolo vuole governarsi da solo. Che, che cazzo di voce è quella? Proprio voi parlate, neanche voi siete poi tanto furbi. Che stupido. Ma che ca... Oddio, che cazzo è sto cartone. Ma cos'è? Martin Scorfetto! O si sdraia comodamente sul prato oppure si mette a fare degli scherzi Andiamo a vedere se possiamo fare noi uno scherzo a lui Ma... Ma... Ma cos'è? Si scuote. Che bel cartone dove uccelli cagano Com'è diverso Oddio questo me lo ricordo Ritadato Ritadato ri Ritadato signori Riascoltiamo Splettamente ritadato Ritadato Ritadato Ritadato Italiano 100-100 Madonna, che, ma che salto ha fatto? Altri, dammelo subito! Ma c'è un bug nel disegno, o sbaglio? C'è qualche problema? Non dite nulla di quello che avete appena sentito, c'è il commissario. Sono il commissario Chester di Parma. Lui sembra un vero commissario. Basta dire commissario. Al contrario, tutti devono venire, tutti devono vedere nascere il nostro bambino e il nostro primo genito. Non me lo ricordavo così pessimo il doppiaggio. Cionale! <susurra> Ricordati sempre, il primo colpo deve uccidere la tua preda Ma chi li doppiava? I rumeni li doppiavano ste cose, proprio off-budget Tanto chi se li vedeva erano bambini speciali Li diamo a loro, ora capisco perché molta gente adesso non sa nemmeno l'italiano Sono cresciuti con ste cose Altrimenti ferisci la salvagina? E la fai soffrire inutilmente La salvagina, la salvagina, la salvagina, mm. la salvagina, la salvagina No, no mi dissocio Stai attento adesso Ma che cazzo <sussurra> Ma che, ma che si fumano, che si sono fumati <sussurra> Oh no, allora no Adesso torna più tardi Perdonatemi mio re, guardate ho qui un Che bel gatto Do Ma perché ha detto do Uh, bello. Hai voglia di litigare? Ne ho abbastanza, siete ubriachi, giochiamo poco a Pokémon o non tarabbiare. Eh, ah, a che? A Pokémon. Era, <ride> terra in vista. Ma Ma cos'è? wieder. Bello questo movimento di collo. Vedrà lui come cavarsela il grande commissario Chester. Il... Ma sbaglio è lo stesso doppiatore del professor Frink dei Simpson. È ugualissimo... Dopo Metropolitan. L'unico italiano secondo me. Compagno Rasputin, ho sentito... Ma come Rasputin? La seconda volta alle elezioni. <ride> Hai fatto saltare in aria il palazzo per niente sei anni fa. Sei stata tu a dirmi che se fosse morto lo zai io sarei andato al potoere Al potoere, al potoere Un problema tuo mio caro <ride> -ma, -ma. <ride> Ma come? Era là, chi sei tu? Non aver paura No io ce l'ho come la paura Che cosa posso fare per te? Si perse, chissà dove, ne rimasero. Si sì, sono tutti gli stessi doppiatori. Rifanno sempre le stesse voci. Colo rompiscatole. Ok, grazie, mi avete sturato le orecchie. E i cuscini si arrabbiano molto raramente. <ride> Belle queste risate. Mi serve una soluzione semplice e pulita, ho trovato. Farò uccidere tutti i bambini nati nell'ultimo anno. No, no, no, no, fai mona! Non me lo ricordavo così la voce del re. Me la ricordavo diversa. Me la ricordavo proprio con, con una voce potente. Non con questa voce... Dove so nemmeno io come, come definirla. Ah, oh, vabbè, questo è un meme. La la la la. Oracolo, mi serve urgente in tuo aiuto. Un attimo, Zeus. Vabbè, un classico, dai. Ui, è il ladro, prendetelo. Ma che voce c'ha sto tizio? Questo. Ehi! Hey. Ladri! No, Acchiappa il ladro! Io volevo... Vabbè, è un classico anche questo. Dare. Volare? Cree? Che cosa stai facendo con mio figlio? Quando sarà buio ti prenderò <ride> e ti riempirò di botte. No. È un vigliacco, anche molto stupido. Un stupido vigliacco. 92 minuti di applausi! Una affalandra squarosa. Ma? Una aprica spiralis. Ma? Questo sì che è una sensazione per la... Ma cos'è? Il professor Armstrong si arrabbierà... Ma che cazzo sto sentendo? Oh, oh, oh. Sto dormendo con la pancia piena e adesso arriverà Ercole. Ah, questo mi sembra italiano. È così. Cioè, ce n'era uno su mille italiani, il resto tutti presi dalla strada, i primi che hanno accaparrato. Ma mm. okay. che... Socia non è un cane rognoso. Vediti ecco, andate. come non detto, il resto non era italiano. Vieni Socia, non mi lascio certo insultare da costui. Ma okay. che... Abracadabra, Ma... abracadabra, uno, due, tre, la pozione magica sta qua e un gatto per arrivare sta ah, abracadabra, ah, abracadabra, ah, abracadabra buone, bello. Secondo alcune voci che circola. Che cazzo di pesce è questo? Sembra disegnato dai bambini dell'asilo. L'entrata per l'inferno, caspita, sembra interessante. Non voglio perdere tempo con queste stupigiagine! Stupiggiaggine! Perfetto, perfetto Non mi rimane altro che andare negli inferi eh. Ma che avversi fanno? Ah, non potete entrare nella caverna, c'è un precipizio E eh niente Praticamente è un fermo immagine di loro che ruotano su se stessi Cosa aspettiamo? Avviciniamoci? Ma forse non è il caso, non saprei Sì, è eh, l'equalizzazione dell'audio perfetto, eh Che sifone. Ma che che ma come si muovono? Ma che cos'è? Che animazione è? Andiamo a casa! Bella madonna! Animazione stupenda! No! no! No vabbè Il montatore di sto video è top Meme su meme Ma cosa sto vedendo? Cosa stanno vedendo i miei occhi? E eh, questo è niente raga Questo è niente Ok C'è uno chef, è un tizio giapponese Lì non so che cos'è Prendi questo e questo Luride canaglie Lasciate in pace questo povero vecchio eh? Cosa c'è? Ha parlato uno di questi vermi? Ok. Ok, ok, mi sa che possiamo chiudere qua Possiamo chiudere qua Va bene, che dire, questi erano i top doppiaggi della Dingo Pictures E ce ne sono ancora tanti altri da vedere Ma finiremo domani mattina di guardare tutta questa roba Non basta nemmeno un video per commentarli tutti E uno peggio dell'altro Praticamente uno su mille erano italiani Il resto erano tutti stranieri che cercavano di simulare l'italiano E questo era il low budget degli anni 90 Vabbè che adesso cambia poco la situazione se questo video vi è piaciuto ovviamente lasciate un bellissimo like Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E seguitemi nei social per tante altre cose belle Detto questo ci vediamo alla prossima Doppiata Credo si possa dire